Allora rieccoci qui, facciamo una prova di ricorsione. Allora, main, public main, commenti, ok. Allora, un, cosa si può fare con la ricorsione? Allora, dovremmo aver già visto, se non sbaglio in aula, eh, l'expand, l'avevamo visto, quello in cui io partivo da una stringa e generavo tutte le, le, le possibili cosa possiamo fare? Provare a risolvere il quadrato magico. Il quadrato magico è un semplicissimo problema in cui io devo mettere i numeri da 1 a n in una matrice in modo tale che eh, la somma delle righe e la somma delle, delle colonne sia uguale. Quindi, in che modo si può risolvere il quadrato magico? Allora, o con un po' di... di intuizione e fantasia, o eh, nel modo brutale. Io provo tutti i possibili quadrati e controllo se sono magici oppure no. Molto semplicemente. Allora, per provare tutti i possibili quadrati, che cos'è provare un quadrato? Di fatto è una permutazione. Provare tutte le possibili permutazioni. Quindi una soluzione è una permutazione. E molto molto spesso... Nel, negli algoritmi ricorsivi noi eh, ci troviamo a dover generare tutte le possibili permutazioni l'avevamo fatto, mi sembra che l'avessimo fatto quest'anno con gli anagrammi abbiamo visto gli anagrammi? perfetto, l'avevamo fatto con gli anagrammi e quindi anagrammi o quadrato magico è esattamente la stessa cosa il bello della ricorsione è che fondamentalmente esistono uno, due, tre forse ma non di più problemi tipici e poi tutto quello che viene costruito sopra è fuffa, è un qualcosa per cercare di, di far finta che il problema sia diverso. Ho passato anni a fare temi d'esame per il corso di algoritmi e programmazione avanzata ed era praticamente a ogni tema d'esame lo stesso problema, bisognava sempre scrivere lo stesso identico algoritmo e una volta era un omino dentro un castello che doveva arrivare in fondo e prendere i soldi una volta erano dei cammelli di una razza particolare che dovevano bisogno delle sacche bilanciate Veramente uno gratta il fondo del barile cercando di, di inventare una storia ma alla fine l'algoritmo è sempre lo stesso e in questo caso abbiamo una permutazione allora come si fa a fare una permutazione? io devo vedere il mio problema come la costruzione di una soluzione in modo da poter usare il backtracking, ovvero quando sbaglio torno indietro e ne provo un'altra. La costruzione di una permutazione è quello che abbiamo già, già visto. Io posso immaginarmi un catino con dentro i miei oggetti, nel passo generico prendo uno degli oggetti del catino e lo metto nella, mia, eh, nella sequenza che sto costruendo. Quindi il singolo passo vuol dire prendi un oggetto dal catino e mettilo nella sequenza che sto costruendo. Il backtracking sarà prendi l'ultimo oggetto della sequenza e rimettilo nel catino. Tutto qui. Quindi Quello che ci serve... Allora, ci servirà un... Eh, visto che sono dei numeri... A questo punto tanto vale avere un, un array di eh, booleani per sapere se il numero è eh, se lo sto usando oppure, oppure no, quindi facciamo le cose pulite. Allora. E poi... Uh, avrò bisogno quindi di un array di uh, booleani list scusate no uh. già ok perché perché me li mette qua sopra ok ok allora eh, quindi creo il mio va bene a questo punto devo inizializzarlo a eh, non ne ho ancora usato nessuno quindi lo inizializzo a tutti quanti eh, false eh, quanti sono innanzitutto Vediamo yeah, ok. qua. Il mio vettore di, di, che mi dice se i numeri li ho usati oppure no. A questo punto, prima di lanciare la mia eh, procedura CUTS, cosa devo fare? Vabbè, avrò bisogno di una soluzione che mi dice qual è la. Integer. Allora, questa è la mia soluzione. Allora, iniziamo col dire che il... Ma, visto che... Ma in realtà posso non inizializzare nulla. Allora, qui cosa, cosa devo fare? Una, la tipica procedura ricorsiva. La tipica procedura ricorsiva deve avere come prima cosa il controllare se è finita. Quindi... facciamo un metodo uh -huh. and Questo potrebbe essere, io scorro tutto il mio vettore di usati, se trovo uno che non è stato usato eh, dico e eh, restituisco che non ho finito. Se invece non ne trovo nessuno che non è usato, quindi sono tutti usati, tutti quanti sono true, arrivato alla fine ritorno true perché effettivamente ho finito. Ho visionato tutto quanto il programma, per, ovvero sia, sono, sono, eh, non ho visionato tutto quanto il programma, finito vuol dire che... Eh, sono arrivato a costruire una soluzione potrebbe non essere l'ultima soluzione, magari è semplicemente una delle tante soluzioni, ma l'idea della procedura ricorsiva con backtracking è quella di un passettino alla volta io faccio un passo nella costruzione della soluzione quando ho finito i passi ho una soluzione a quel momento lì la valuto quando io valuto la soluzione valuto la soluzione e poi cosa faccio? backtracking le n volte che dovrò fare backtracking, una o più e poi continuo a costruire altre soluzioni quindi è come eh, immaginarlo a vista è abbastanza semplice io costruisco la mia sequenza di numeri mettendo uno dopo l'altro le, le mie tesserine, quando sono arrivato alla sedicesima, a quel punto le ho usate tutte e posso valutare quello che c'è prendo l'ultima e la rimetto nel secchio che cosa posso fare? Riprenderla e rimetterla lì? No, perché in realtà è quello che ho appena fatto, quindi finirò di nuovo, prenderò la penultima e la metterò nel secchio. A quel momento in realtà posso fare una cosa, perché se la prima soluzione è 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15, 16, poi tolgo il 16, tolgo il 15, a quel punto che mossa posso fare? Posso mettere il 16 e poi posso mettere il 15, quindi avrò 1, 2, 3, 4, bla bla bla, 14, 16, 15 e di nuovo a quel punto ho finito quindi posso valutare backtrack, backtrack, posso fare qualcosa? no, backtrack e vado avanti così però questa qui è semplicemente una uh, ok, non la chiamiamo end ma chiamiamola complete che mi dice se la soluzione è completa? Quindi se in questo momento nella variabile solution io ho un qualcosa che è eh, completo, e quindi può essere valutata come soluzione. Io uso la ricorsione per costruire in modo, eh, in modo, in modo sistematico tutte le possibili soluzioni. Quindi faccio passetto, passetto, passetto, passetto, passetto, e a un certo punto non posso più fare un passetto e quindi quello che mi trovo è una soluzione. E questo test qui unicamente controlla che io abbia fatto tutti Quindi io non ho nessun passo, non posso fare nessun passo. Sono arrivato alla fine. Alla fine del percorso io devo valutarlo. E poi è la procedura ricorsiva, ed è da un'altra parte che si, pre, che si preoccuperà di eh, tornare indietro e provare un'altra strada. Quindi run se completo, allora boh, stampiamola. Quindi se, se ho finito, la, la, semplicemente la stampo. Qui in realtà ancora dovrò fare qualcosa. Se sono qui, invece, devo andare avanti. Allora, se devo andare avanti, cosa faccio? Devo, controllare, devo fare un for su tutti i possibili passi. Tutti i possibili passi in quel momento, niente di più comune di avere un for su tutti i passi Teoricamente fattibili e poi un if. Quindi for int p uguale 0, p minore di dim per dim, più più p if uh, used, come si chiama? used get p. Se non, è usato, allora, uh, okay. Se non è usato, allora cosa faccio? Provo a... Qui le cose da fare sono sempre le stesse, la procedura ricorsiva è sempre la stessa, fidatevi, è, è, è una, non, non ci si mette molto, molto di più. Allora, devo aggiungo questo passo alla mia, uh, alla mia soluzione, quindi, solution.add b, perfetto, me lo marco usato, quindi, used.put, put, put set, set, P, true, quindi me lo segno usato, perché sopra lo inizializzavo con false, sì giusto, quindi diciamolo rovesciato, lo segno usato solution e a questo punto chiamo la procedura ricorsiva, run e poi smonto. quindi questo è falso e a questo punto ho il, una cosa per togliere l'ultimo eh, elemento da, un, eh, da, un, da, un, da una lista che uh, è sempre casinato da fare però noi possiamo invece di prendere una lista prendiamo una linked list questo punto qui deve essere linked list ok allora e la linked list ha dei eh, bellissimi metodi per rimuovere getlast che non mi ricordo se remove last punto add last e remove last quindi togliamo dal fondo e rimuoviamo dal fondo vabbè add o add last era lo stesso però mi sembra più, più uh, visibile più, più vedibile in questo modo questo non c'entra e boh, direi che fondamentalmente è questo, vediamo un po' se funziona ovviamente no perché forse è questo Ecco qui. E vedete che lui sta generando tutte le possibili eh, permutazioni cambiando all'inizio cambiando le ultime mosse, poi andando indietro e cambiando le mosse prima e andando avanti così. Questa è una procedura che ha una complessità eh, fattoriale e semplicemente mi genera tutte le possibili eh, permutazioni di 16 numeri che iniziano a essere un po' tante per cui il bello di questi algoritmi da un lato è che sono veloci da scrivere e dall'altro che sono incredibilmente lenti a, a eseguire allora tutto quello che io devo fare ed è veramente un esercizio da, da fondamenti 1 non so se si faccia fondamenti 1 in java qui dove c'è scritto to do è prendere, prendere questi numeri metterli in una matrice eh, dim per dim e andarmi a controllare se la soluzione se questa matrice è una matrice se questo quadrato è un quadrato magico quindi andare a sommare le righe e sommare la colonna. Sommare le righe e sommare le colonne. Qual quale deve essere la costante del quadrato magico? Non lo so, non mi interessa saperlo, non voglio saperlo. Io vado a vedere quant'è la somma della prima riga e quella per me è la costante. E la mia condizione è tutte le righe e tutte le colonne devono essere sommate a quel valore lì. Funziona? È un quadrato magico. Non funziona, non lo è. Fine. Ed è veramente... Una manciata di righe qui e la tremenda procedura ricorsiva è questa, l'abbiamo scritta in 10 minuti, quindi se all'esame vi capita la ricorsione voi con 10 minuti riuscite a prendere un voto altissimo. Il problema è, diciamo, in qualche modo forzarsi a vederla in modo ricorsivo e questo è totalmente innaturale. Finché uno non riesce a, a in qualche modo a fare una specie di click, non riesce a, a vederla la ricorsione, è un qualcosa che non, non, che non riesce a capire. Però una volta fatto questo è veramente. si scrive in fretta, poi si, ci mette tanto tempo a eseguire, però per il tempo di scrittura è. Trascurabile. Detto questo vi risaluto, ri-risaluto, riauguro in bocca al lupo per l'esame e Fulvio permettendo non ci vediamo più.